Fortu ti propongo una challenge, vediamo se riesci a vincere una partita senza saltare. Beh vorrei dire...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 Quindi salto, non ho imbrogliato, non sto imbrogliando, se premo X io salto e la challenge viene praticamente distrutta. Una cosa sarà molto divertente ragazzi, dato che può finire in due modi, o che perdo o che salto, insomma, credo che, che finirà così. Vorrei fare una serie di video, in realtà, di, di questo tipo con varie challenge, se ne avete anche voi qualcuna, mi raccomando, scrivetela qui in basso, tipo che ne so, se fai questa cosa il video finisce, sono... Pronto ad accettare qualunque idea folle. Magari poi la mostrerò anche nei prossimi video. Mostrerò nel video il vostro commento. Magari se la challenge è carina e la porto. Allora, allora ragazzi, qui fucile a pompa. Attenzione, ci deve essere un nemico sotto, sopra. Ok, non ho saltato giusto? Mi pare di no. Mi sembra di no, ragazzi. Ho premuto X. Però, dato che stava abbassato, quello che ha fatto è stato semplicemente alzarmi il personaggio. Vediamo. Sì, ok, se io premo X Però, ok, ok, ok, l'abbiamo capito Se premo X però sto abbassato, ragazzi, non me lo dà come... Come salto, va benissimo Sta cosa è utile a sapersi Hanno inserito... Oh mio Dio, aspettate Ah, questo si è preso la chest Figa Eh? Cosa... Ok ragazzi questa cosa sta funzionando Io non so sta non sto saltando Il mio cuore però è praticamente finito Ho fatto pure 4 kill Ma stiamo a scherzare gà? Attenzione gente gente gente Ok credo sia un bot Credo sia un No forse non è un bot, non lo so Ah, raga, c'è mo, vabbè. Okay. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Dai! Eh, vabbè, sì. Ah, ragazzi, non ho materiale. Vi spiegate sta cosa come si fa senza materiali? No, per... vabbè, sì, vabbè Quello non era un salto, ragazzi Sono semplicemente andato avanti e sono caduto, eh T Tanto, se... cioè, è figo se perdo Lo faccio vedere Credo che facciamo più che altro un effetto carino Comunque, ragazzi, non so come sto facendo cioè, cioè, abbiamo pure 5 kill senza saltare, ma è ridicolo Sono più forte quando non salto che quando salto okay. diciamo che su 10 granate sono entrate tipo 3 Ok ah capola Ok, ok. Dai, dai, dai, curiamoci. Finalmente hanno anche fixato lo sparabende che prima aveva un bug, sì, eppure l'altro. Ah, ragazzi, ragazzi sta Per esempio, qua già stavo facendo qualche follia. Ok. No, ragazzi, veramente comunque non saltare è qualcosa di, di dannoso. Fortunatamente, se sto sempre abbassato, io non ho il rischio che salto direttamente. Perché devo prima. Uh, alzarmi e poi premere X. Quindi, se faccio la cosa spontanea, insomma, non ho il problema in maniera grave. Allora, io, allora, io non so se qualche pezzo ve lo taglio, probabilmente sì. Intanto, non credo che ci saranno problemi. Cioè, voglio dire, se salto mentre sto camminando a caso sono veramente stupido. Ok c'è uno là ragazzi Dai dai dai dai dai Devo fidare Ok Eh ma io qua per esempio Non potendo saltare Eh cioè io non so manco come Veramente C'è cioè, questo tipo si è fatto prendere dai ground Quando non potevo saltare Dai E eh, però fra E eh, modifica E eh, dita un po' ah, Ok ok Lo fa lo fa lo fa lo fa, lo fa. Però lo fa in una maniera un po' particolare. Materiali ragazzi. Bled. Caduto in acqua, serio? Vabbè, ragazzi, questa cosa sta veramente... Andando in ridicolo. Trappola? No, oh, l'avrebbe presa prima. Eh, non c'ho manco materiale. E eh, dai, però. Vabbè, questo... Vabbè, raga, questo si fa entrare, dai. Mi fai entrare, infatti. Wuh, ragazzi! Ma io non sto saltando! Io sto camminando come un mongo spazio. E questo sta funzionando! No, vabbè, raga, io non ci posso credere. Cioè, ma veramente. Io pensavo che il video finisse tipo nel giro di tre minuti. Invece sta andando, ragazzi... Ok, ora devo stare attento a non saltare, altrimenti faccio la stupidaggine. Vale anche questo perché se premo X salto... Ma <missimera> <tellisa> <messimera> dai, <delay> veramente ci è riuscito Vabbè, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Ok, allora, esempio qua che è roba che non ci interessa, ok, andiamo all'interno della barca, ragazzi, e andiamoci vai, su, parti, no. ok, no, <susurra> Io ma per esempio no dovrei salire ma... ma... Vabbè ragazzi Ora sarà tragica salire Perché non potendo saltare devo fare sta cosa Sta cosa proprio qui da nub Che fastidio Epico raga, epico, epico Mamma mia Fortuna che... Ma tu hai tutto raga Mamma mia Mamma mia Mamma Mamma Mamma Mamma uh, Là in lontananza ci sta un approvvigionamento Che sinceramente vorrei prendermi Non è che mi spiace insomma cioè capite quanto è brutto non poter saltare Mentre cammini per le lande desolate Cioè per le lande desolate È proprio da, da cecchinata nel... Non lo so, nella scarpa tipo Allora, lì non vedo nessuno Ragazzi, ma di sta cosa non mi fido né mo' né mai Cioè, <ride> ci sono tre nemici nascosti Che stanno guardando l'apprevigionamento Ma come minimo No, io lo so che ci siete un foo, Se nel cespuglio Se nel cespuglio nel sì, cespuglio Se nel cespuglio Non mi ha visto Non credo mi abbia visto Non ha capito dov'era Guarda guarda com'è incazzato Guarda com'è incazzato Non capisce Cavolo Ok Ragazzi, qua oh, sono sceso, eh. Ok. Ovviamente, ragazzi, nota quando io salto proprio. Oppure scendo da una struttura. In quel caso, stavo scendendo. Ok. Eh, eh, magari faccio così, aspettate. Idea. Non devo saltare, non devo saltare. Cioè, quando ho il lanciarazzi, ho l'orrenda abitudine di fare dei bei salti per dare fastidio. Dai. Dai. Raga, ma io ho capito. Tutti i numbu che hai incontrato. In realtà erano delle persone che stavano facendo la sfida. No jump. Che geni. Bellare. Ok, ok, cioè io. Vabbè. Io non capisco perché veramente questa cosa stia funzionando, ragazzi. Cioè io veramente non comprendo. Ah! Ok, ok. Calmi, calmi, ragazzi, calmi. Vabbè, questo è il tipo che ora mi massacra. Sono un piacere, guys. Sparalo, sparalo Ah, è più di uno, è più di uno Ah, ragazzi, io qua devo uscire Ok Dobbiamo andare in quella direzione Devo fare così dai Vado così Cerco di indermi lontano Da questa zona Così Non dovrei avere Troppi problemi Solo ragazzi Che io devo Cioè io non posso Andarmene senza saltare No, vabbè. No, vabbè, raga. È, è ridicolo. È veramente ridicolo. Cioè, non, è in, veramente inaccettabile. Ma mi chiedeva una pozza grande. Sto tipo, non ci ho fatto caso. <fuglie> <fuglie> <fuglie> non Vabbè dai ho capito ragazzi, via via No io mi devo passare in acqua, non posso fare Ah ma la roba stava qui, interessante Tante cose, ah, ma non c'è nulla di che okay. Dai dai dai dai fammi Oh uh, ma la sto un tipo, la sto un tipo La sto un tipo boxato, credo di sì Qua ce ne stanno due Eh sì okay. mm. Insomma così cadi in acqua raga Che fastidio Eh, un tizio stai a lontananza, ok. Io cado in acqua quasi. <sussurra> eh. stava, stava. Oh. Io resto qua, ragazzi, no, ma, ma io veramente sono arrivato in endgame facendo questa cosa. Cioè io mi aspettavo di fare una gag carina di un minuto in cui saltavo e perdevo. Ma qui veramente stiamo raggiungendo un livello ridicolo. Cioè, faccio ah, fingo, faccio fingo. Arrivo. No E ah, che fastidio Eh ma se focussano in due è difficile qua Lasciate stare le mie strutture, ma che fastidio! Io, ragazzi, io sto abbassato perché so... Eh, lo sapevo. Volevo stare abbassato, ragazzi, perché io sape... so che salto. Se non sto abbassato, io salto. Mi conosco, cioè, so che sono stupido. Eh cosa? Okay. Ora ormai mai più c'è cioè, perché tipo. perché tipo muoio se non lo faccio ora? Sto scherzando, ho visto una partita Ho vinto una partita senza fare un salto, ragazzi Ma cosa, ma cosa ho fatto Codice creatore Fortunello shop, ma chi vince Le partite senza saltare, raga? Chi vince le partite senza saltare